Ciao a tutti, siamo Emma e Andrea da Gudo Visconti in provincia di Milano. Ciao, vogliamo farvi vedere la nostra piscina gestita con il kit invernale Castelflora. Questo ormai è il terzo anno e guardate che acqua splendida. Grazie Castelflora! Grazie!